Il miglioramento continuo o Kaizen è sicuramente uno dei pilastri della linea. L'attiva partecipazione di tutti e a tutti i livelli è fondamentale per assicurare il ciclo virtuoso di ottimizzazione dei processi. Qui in SIT, nel cuore dei reparti produttivi, utilizziamo le Scrum Board, semplici lavagne che permettono ad ogni membro del team di proporre idee di miglioramento grazie alle proprie esperienze. Tutti i consigli in base all'impegno per la realizzazione e i benefici vengono valutati per capire quali pianificare, seguire e rendere operativi. Ci auguriamo che ognuno si senta protagonista riconoscendo come fondamentale per sé e per l'azienda il proprio contributo e le proprie idee. Il cambiamento si costruisce a piccoli passi. v in V-Protagonist of Improvement.